Cos è arrivato un pacco che aspettavo da veramente tanto perché finalmente possiamo sentire un audio molto migliore allora andiamo ad aprirlo prendo un chiodino che c'ho qua così posso fare così e così spacchiamo tutto ah, ah l'aspettavo da troppo tempo non sto più nella pelle e si tratta di un nuovo microfono della Rode wireless go, compact, wireless microsoft system, Rode ma buttiamo questo via ma direte perché sono andato a comprarlo? perché voi non sapete eh, cosa c'è dietro io ogni volta che faccio un video de, mi ritrovo con questo questo Lava Long, si chiama Lava Long questo qua praticamente questo qui è così eccolo vedete tutto sto filo questo filo arriva direttamente dalla mia pancia quindi arrivando a questa cosa devo stare praticamente collegato alla telecamera esattamente qua attaccato è praticamente un filo gigantesco vedete come come è tutto un filo lungo lungo e eh, sinceramente ci sto un pochettino scomodo quindi dato che già due miei amici hanno comprato questo microfono si tratta di l'uomo di cioccolato e l'uomo di cioccolato ma c'è qualcosa che non va Eh. Scusate. si tratta di cuore di cioccolato e l'uomo di casa loro due li trovate nel link in descrizione che eh, vi lascerò sotto quindi andate a vedere i loro video uno fa faville con cucina, birra dolci salami, infatti tutto e l'altro eh, ripara mobili fa, praticamente costruisce tutto è, ed è un genio anche lui del computer quindi andate a seguire detto questo torniamo a noi allora io ho il mio microfono che mi sta tirando, che devo tirare il filo ve lo faccio vedere il momento, vecchio questo è quello che mi ritrovo ma con questo mai più andiamolo ad aprire subito perché non sono nella palla rompiamo tutto tanto la scatola non ci serve quindi andiamo a tirarlo allora ci ritroviamo subito una custodietta bellissima custodietta qui dentro ci troviamo due spugnette che si, si applicheranno sopra al, al microfono istruzioni che nessuno leggerà mai apriamo e ci troviamo i due i due microfoni li vedete adesso ve li faccio vedere un po' meglio anche un jack per collegarlo alla camera quindi anche questo lo mettiamo lì quindi andiamo a spinzare questi due uno e due e ci ritroviamo con questi due questi due qui allora il primo che troviamo come vi ho detto prima è il microfono che sarebbe questa parte in alto c'è la possibilità qui di attaccarci un microfono un microfono tipo lavalon, quindi questo si potrà pinzare dietro al, alla schiena ai pantaloni e poterlo utilizzare attraverso questo microfono con il filo come vi ho fatto vedere poi c'è invece l'altro che mi ha già tolto la, già la pellicola che l'altro e il, il ricevente questo qui andrà applicato sopra la camera vi faccio vedere, sì, vi faccio vedere. eccolo lì adesso ce l'abbiamo qui attaccato e andiamo a vedere il loro funzionamento allora per accenderli dietro ci sarà questo pulsante andiamo a tenere premuto ok si è acceso uno è lo stato della batteria che è questo qua che vedete acceso l'altro è il collegamento quindi mettiamolo qui sempre ci troviamo questa parte dietro teniamo premuto ok si è acceso aumenta la barra di ascolto infatti si sente bene allora poi cosa ci sono le capre? Allora, facciamo questo test di prova del microfono. Adesso si sentiranno le campane delle capre, che ci sono le capre, infatti, se guardi, si vede. Adesso io me ne vado, vado laggiù, vediamo fin dove arriva questo microfono. Allora, posso dire di essere a una distanza di... saranno 10 metri. No, forse... sì, 10 metri, dai. La qualità dell'audio sarà sicuramente ottima. Quindi andiamo oltre, spingiamoci ancora oltre. Ok, sono, eh, saranno 15 metri, se non forse 20. Eh, L'audio sicuramente è ancora ottimo. Perché a quanto abbiamo visto da molte recensioni di questo, di questo microfono, si spinge davvero lontano. Ho il fiatone perché mia moglie mi ha detto, fai in fretta, corri. Quindi... <ride> quello che sto cercando di fare andiamo più lontano Vedete, aspettate che ho un po di fiatone allora mi vedete dove sono sono esattamente qua saranno sicuramente 30 metri se non di più io così ad occhio più o meno non è che so benissimo le unità di misura ma più o meno saranno 30 metri se mi vedete guardate quanto sono lontano ma io sono sicuro che questo, questo prodotto della Rode si spinge ancora oltre. Proviamo. Allora, sto provando a chiamare mia moglie perché ecco, sta prendendo il telefono proprio adesso. Starà cercando di capire. Eh, lo vedi che si muove da sopra? Cosa? Eh, il volume. Quindi ancora funziona. Aspetta. Si sente o non si dove sente? Riga, dove c'è la riga blu è arancione ma arriva su. E allora si sente benissimo perché sono veramente lontano, saranno 40 metri. Eh, allora il bianco è fino alla riga, dopo oltre il bianco c'è l'arancione. Sì, sì, va, vuol dire che mi sente. Vuol dire che mi e sta sentendo. Allora il tronco lì, giù. Vado fino al tronco. Allora, <ride> mi vedete dove sono? Adesso cercate di scoprire dove sono sicuramente vi avete visto sono qua <ride> Mo sto gesticolando sono vicino al tronco Saranno 45 metri andiamo fino a 50 fino al prossimo tronco e torniamo perché secondo me sentiamo sempre dalla regia cosa si dice si sente si sì. sì? una distanza di, sì. di 50 metri ha un raggio di azione davvero ottimo. Adesso io verrò verso di voi e vediamo se il suono migliora o peggiora. Se rimane costante posso dire che è davvero, davvero incredibile. Ha un audio davvero ottimo. È un audio professionale ed è proprio quello che ci serve. Mamma mia, mi sta, sto correndo, sto correndo. Guarda cosa si deve fare per le mogli? Cioè le capre mi stanno guardando, mi stanno guardando e dicono, cosa sta facendo, sta correndo. Ok, andiamo a casa, vediamo le altre opzioni. Non ha registrato. Come no? Ok, in questi giorni l'ho potuto provare, ho visto anche la performance della batteria e devo dire che è molto molto capiente e riesce a tenere la, la carica di batteria veramente a lungo. Ma infatti abbiamo qui un'entrata per il, la Type-C, quindi volendo se siete fuori e non avete possibilità di caricarlo eh, direttamente nella presa, eh, lo mettete nella USB nel, con la Type-C e lui si caricherà benissimo quindi adesso io sto parlando eh, con questo microfono vorrei fare un, solo un ultimo test con voi io utilizzando il mio vecchio lava Loom, eh, questo qui io ho la possibilità di inserirlo eh, direttamente qui infatti ha un'entrata jack io vorrei fare questo test proprio per capire se l'audio cambia utilizzando questo microfono perché Devo dire la verità, con un jet del genere eh, è molto meno visibile, quindi questo qui lo andiamo a inserire dietro nella tasca dei pantaloni o dove volete e vi fate passare il cavo all'interno della maglia. È molto più facile da tenere eh, perché questo qui è molto grosso da tenere qui, non è un problema, però se volete praticità, eh, essere più comodi, questo qui fa a caso vostro. Questo qui fra l'altro io l'ho pagato veramente poco, tipo un 13 euro, si chiama... Bojo, Bojo P, Bojo P. varrà veramente poco però ad avere un ottimo audio quindi andiamo a provare ok cosa dite l'audio cambia è cambiato eh, lo sentite in maniera differente se sì lo vedremo dopo voi lo sapete già io non lo so perché devo andare a, fare, a montare il video se l'audio è ottimo come prima allora possiamo tenerlo così e così da non portarci tutto questo ambaradam ma che alla fine non è una maratona perché basta pensarlo e siamo a posto quindi detto ciò io vi invito a iscrivervi al canale e lasciare tanti bei mi piace eh, condividete questo canale e accendete la campanella molto importante per vedere i miei video futuri quindi io vi lascio tutto eh, in descrizione il link per acquistare il Rode e il link per acquistare se volete questo microfono Lava Loom veramente una spesa esigua quindi ci vediamo alla prossima rimanete sintonizzati e ciao